Ciao, sono Martina e vengo da Imola, una città in provincia di Bologna, e ho fatto uno stage di tre mesi presso ehm, un'azienda un di, di tessuti qui a Shanghai. In realtà, mh, non troppo. Breathtaking, perché alla fine io ero già stata in Cina quattro anni fa per sei mesi quindi un po' l'ambiente in generale comunque la cultura cinese la conoscevo già Era da un po' che ci pensavo dato che alla fine comunque in Italia non, non riuscivo a trovare un percorso che fosse adatto ai miei studi o comunque a quello che avevo fatto finora e quindi dato che appunto volevo anche ritornare da quattro anni dopo che ho fatto la prima esperienza qui in Cina volevo, volevo tornare proprio qui in Cina per, per diciamo, trovare la mia strada. Avendo, essendo già la seconda esperienza in Cina ormai avevo già vissuto un po' tutto diciamo però non, non pensavo che magari, per esempio, eh, per, per San Valentino ho ricevuto, ho ricevuto delle rose e quando, dato che dovevo tornare a casa con la metropolitana, eh, mentre ero in metro e um, una signora seduta di fianco a me mi ha, mi ha chiesto se poteva farmi una foto, una foto delle, delle rose. Cioè, nel senso, è, è stata una cosa strana, però... Eh, mi è rimasta impressa in questo momento. Sicuramente mi aspetto che mi formi più di quanto sono, sono già, nel senso non ho avuto molte esperienze lavorative finora, quindi volevo un qualcosa che mi mettesse subito, diciamo dal primo momento nel mondo del lavoro, e per cominciare un po' a capire come funzionano i meccanismi e tutto quanto di del mondo lavorativo, insomma. Tutto quello che alla fine mi era stato detto eh, si è diciamo realizzato alla fine dal, dal pick-up in aeroporto fino alla, ehm, alla diciamo, creazione della, della, della sim del telefono. Comunque, anche se ho avuto dei problemi in generale, era, erano comunque sempre disponibili e, e mi hanno sempre risposto, diciamo, a tutte, a tutte le mie richieste. Potrebbe essere già IO perché oh. sicuramente eh, ne avrò bisogno, perché alla fine bisogna un po' ambientarsi, soprattutto in una città così frenetica come Shanghai, dove tutto va veloce, tutte le persone vanno veloci e non c'è mai un attimo di tregua, quindi sicuramente per per starci un attimino dietro dovrò <ride> dovrò impegnarmi tantissimo da uh,